Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmelone98 e benvenuti in questo nuovo video Diciamo che è un video un po' particolare, anzi un po' a caldo, se possiamo dire, visto e considerato, che si tratta di una reaction Ma che tipo di reaction? È una reaction... Alla mia poop. Sì, a quanto pare il mio collega di accademia nonché anche collega di YouTube Wolger ha avuto l'idea malsana di fare una poop su di me, e quindi io non potevo di certo non riprendere la mia reazione a tale video. In cui probabilmente potrò definitivamente dire addio alla mia dignità, ma va bene lo stesso, quindi direi di iniziare, no? Sì! Sa, sa, sa. Salve a tutti. Grazie. Oh, you touch my -la -la. Sa, sa. Sì, vostro sì. cazzo 98. Assieme a Volger. Prodi, il Super Saiyan leggendario Volger da uno schiaffo in pieno volto a Dario. Vi... <ride> ma quando <mai. ride> ma che cazzo. Allora, mia mamma mia, ragazzi. Aiutovi vi invito a mettere un bel mi piace. No. E iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti. No. Ma <ride> oh, questo è un coglione. Sì. Sapete e ultimamente grazie. sto riprendendo la masturbazione negli anni 50. Pensate voi. Oh my god. Ed ecco Voi dici cose scioccanti sul palmelone 98, iniziamo. Sass! Va bene. Per anni e anni fin di poca è sei stato caccato per aver confuso molti <ride> dettagli della storia oh del teatro. Non me ne frega un cazzo. Hello, darkness, da da da quanto cazzo tempo è che non pubblicavo un video obsesso da Sess. circa tre anni? Purtroppo sono stato molto impegnato con l'università. <ride> Qui finisce il video, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace iscrivervi e iscrivervi al canale bello. di Walger. Wolger, lo devi capire. Nessuno si vuole iscrivere al tuo canale, perché il tuo è un canale morente. Sei morto ormai, sta per morire, ti prego. Ormai è il momento di tirare le cuoia. Ciao! Va bene. Soprattutto con questo video. Aveva proprio ragione, Wolger, preoccuparmi così tanto nel fare un video su una ficca terrificante. O You <ride> Dai, <ride> eh? volevi? Allora dillo che sei un decerebrato Trattasi di una gigantesca tronzata. Io ci rimango di merda. Non sai quanto rimango io, Walter. Eh, non sai. Quanto sei rimasto io? Buonasera! Va bene, oh Come ben sapete siamo arrivati alla fine ah. di questo anno Un anno pieno di gioie Di sorprese Di gioie Di sorgioie Ma non dimentichiamoci anche che è stato un anno Con tanto di tette e cure. <ride> <ride> Iniziamo okay. The stars! The stars! Pazzesco. Pazzesco. Pazzesco. Massimo. Sarò capito. Pazzesco. Sarò capito. Veramente difficile continuare da questo punto. Sii! E io assieme al mio collega abbiamo deciso di fare una reaction! Palmerone 98 SEI, sei un fenomeno! Un fenomeno. <ride> un ah fenomeno dai! Cioè. Anzi, addirittura mi hai messo. <ride> mi hai messo addirittura questo bravo mazza Che roba! Di pure di Mr. Flame, va bene. Ma quanti iscritti c'ho? Per, per fa un video così? Quanti iscritti? Quanti iscritti c'ho? No, no, no, no, una reaction e mezzo! <ride> Una reaction? Una e mezza Una, Una e mezza Una. Una e mezza Perché io in realtà già l'ho visto Qui sì, posso fare 98 assieme a Why <ride> Che sciocchezza Si sì. Ma... Salve Toto Sei un Puoi dirlo Eh sì A volte ritorno Ui Oh, oddio Trattasi di una gigantesca tronca Addirittura ci sono rimasto così male Ce lo puoi fare No Mi cattelo Oh Maeva <risa> Mu sindu Non i pure Ma dai che fatta Evo eh?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 A parte gli scherzi, ragazzi, bravissimo a i miei complimenti. Una delle migliori pup in assoluto. Ma non solo perché ci sono io, per carità. Non è per questo. Mica sono egocentico, chissà cosa. Ma vabbè, forse un pochino. Ma comunque, sia per il fatto che per come hai editato il video e tutto quanto è stato fatto benissimo. Ha editato soprattutto la parte finale, fenomeno, bravissimo. Ragazzi vi invito, vi invito a iscrivervi al suo canale perché oltre che a portare questi contenuti, queste poop, qualche volta fa queste poop, è anche bravissimo, tratta contenuti interessanti e quindi vi invito a, iscri a iscrivervi al suo canale, potete trovarlo sotto nei commenti o anche sotto in descrizione o anche a fine video. E niente ragazzi, qui quindi finisce la mia reaction, io ringrazio Roger per... Questa opera, questa è opera d'arte ragazzi Questa è arte proprio E noi ci rivediamo con un nuovo video Come sempre vi invito a mettere un bel mi piace Iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti Date un'occhiata ai social che trovate in descrizione Iscrivetevi anche al canale di Wolger Ciao a tutti!